Sono il Titano. Zephyr. Zephyr. Zephyr. tempesta Zephyr. stellare che... cosmica! Oh, wow. Noi ci occupiamo di ridurre il robottino a un rottame e tu corri verso il frammento a tutta velocità da entrambi i lati! Yeah! cospico! <lacht> <t toxic> Tempesta Cosmica! Oh, my God, my God, my God. Non posso contrastare l'attacco di Kroboc senza l'aiuto di Herod, Batte il cinque! Gormiti, potenza degli elementi, elementi. Potere dell'oceano Iacos, protettore degli oceani! Yeah! Ah! Ah! Vai così, Iacos! Puoi farcela! Resta concentrato, Icor! Uh! Senti! Sì! Ho visto magia a sufficienza, direi che può bastarmi! Icor! Yeah! Esplosione sì. abissale! Ah! Guardiani! Ah! Io spero il più tardi possibile, invece. gur